Addio coronavirus, ora che ci hai lasciato Abbiamo riflettuto su quel che ci hai donato Facciamo dunque tesoro di questa eredità Forse abbiamo capito che di tanti bisogni Pochi sono quelli veri, torniamo ai nostri sogni, alla lentezza antica, alla semplicità. Durante quelle ore, soli nel gran silenzio. Abbiamo ritrovato di nostra vita il senso. Quello che val davvero è quel che è falsità. Quello che val davvero è quel che è falsità. Guardando quella luna nel grande cielo terso. Ognuno si è sentito volere essere diverso Da quel che è stato prima, da quel che poi sarà Da quel che è stato prima, da quel che poi sarà Ed ora che abbiamo il coro ritrovato Vogliamo col nostro canto, lascia quel che è passato, cantare al futuro, in gioia e libertà. Cantare al futuro, in gioia e libertà.